Ciao Marco, un solo consiglio, continua ad esercitarti, continua ad esercitarti, continua ad esercitarti, non per la prova costume, per il tuo cuore, per il tuo muscolo più importante, esercitati e buona giornata.